Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Quest'oggi con noi Rosi Delia. Buon pomeriggio Rosi. Buon pomeriggio a te Tommaso e a chi ci ascolta. Il tema di oggi è il bonus trasporti, un'agevolazione su cui ci siamo soffermati anche in precedenza che interessa un'ampia platea di contribuenti. Quando si potrà fare domanda? Questa è una domanda che in molti si stanno ponendo in questi giorni, a cui però è molto difficile ancora dare risposte e eh, spieghiamo perché. Il bonus trasporti, questo contributo di 60 euro per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi eh, di trasporto locale, ma anche... Ehm, regionale interregionale e ferroviario a livello nazionale è stato reintrodotto con il decreto numero 5 del 2023, quindi a inizio anno. Eh, non non è stata replicata l'agevolazione eh, che è stata messa in campo eh, lo scorso anno e per cui è stato possibile richiedere eh, il contributo fino al 31 dicembre, ma è stata riproposta con una novità sui requisiti. Eh, la la stessa poi ha rimandato per l'operatività eh, la definizione di tutti i dettagli ai ministeri competenti quindi al Ministero del Lavoro al Ministero dell'Economia e al Ministero dei Trasporti tutti questi dettagli operativi che poi portano all'emissione all e alla possibilità di utilizzare il, il buono, il contributo, eh, dovevano essere eh, definiti in un decreto attuativo. Eh, la norma ha fissato anche una scadenza per l'adozione di questo decreto eh, che ormai è superata, cioè le, questi dettagli li attendevamo entro il 14 febbraio 2023, ma ad oggi ancora non ci sono notizie sul, sul testo del decreto attuativo, quindi né i ministeri hanno dato particolari notizie né l'ufficio per il programma di governo sembra eh, aver aggiornato eh, il, la banca dati con il testo né quindi questo testo è arrivato in gazzetta ufficiale. Dobbiamo specificare che eh, avere il decreto attuativo è una necessità eh, di concretezza perché senza il decreto attuativo non è un semplice passaggio burocratico, ma senza questo decreto non è possibile fare domanda e eh, l'agevolazione esiste solo in teoria e non nella pratica. Eh, è un tema di cui si parla spesso, quello di legare le, le misure approvate a un ulteriore passaggio e quindi all'adozione di un decreto attuativo e si discute anche molto dell'esigenza di eh, mettere in campo delle misure pronte all'uso. Senza però la firma dei ministeri competenti su questo testo non è possibile comunque presentare domanda. Dobbiamo fare una precisazione anche sul fatto che la scadenza sia stata ormai superata, cioè eh, il decreto era atteso entro il 14 fattore, Febbraio, ma questa, eh, questo ritardo di qualche giorno eh, non stupisce perché eh, sappiamo che eh, diciamo, i tempi lunghi in queste procedure sono la consuetudine e fanno più eccezione i provvedimenti, i decreti attu attuativi adottati in tempi brevi che quelli adottati eh, eh, diciamo dopo la scadenza. In estrema sintesi quindi è stata superata questa scadenza per il provvedimento che dovrebbe poi tradurre eh, la norma e renderla operativa, eh, non sappiamo ad oggi quando si potrà eh, fare domanda e non abbiamo nemmeno un orizzonte temporale eh, ma eh, sappiamo però quali sono i requisiti, chi potrà eh, richiedere il bonus trasporti? E, mh, il bonus trasporti è, mh, è rivolto ad un'ampia platea di cittadini e cittadine. Si parla di persone fisiche, quindi possono richiederlo eh, dagli studenti e le studentesse, ai pensionati e le pensionate, passando poi per lavoratori e lavoratrici. Eh, quindi resta ampia la platea, ma il requisito fondamentale, che è quello, il requisito reddituale, cioè per poter accedere all'agevolazione è necessario non superare una certa soglia di reddito rispetto all'anno scorso. Eh, si riduce quasi della metà, cioè siamo passati da eh, un reddito massimo per poter richiedere l'agevolazione di mila euro a mila eh, euro. Quindi, quest'anno, per il 2023. Possono, al, possono richiedere il contributo uh, di 60 euro uh, tutte le persone fisiche che nel 2022, quindi nell'anno scorso, hanno registrato un reddito non superiore a 20.000 euro. Uh, L'agevolazione in sostanza è quindi la stessa dello scorso anno, ma è rivolta a una platea ben più ristretta di cittadini e cittadine. Anche le risorse in campo infatti sono... Uh, molto più esigue rispetto al passato, sono eh, stati stanziati 100 milioni di euro per garantire questo contributo e l'anno scorso la cifra era di gran lunga più alta. A questo punto non possiamo che prenderci l'impegno di eh, continuare ad informare e quindi di far sapere a chi è interessato all'agevolazione quando si potrà poi eh, fattivamente fare presentare la domanda, eh, ti ringrazio Rosi per questo approfondimento, ringrazio tutti coloro che hanno seguito e seguono il canale di informazione fiscale su YouTube e eh, gli approfondimenti eh, sul sito e per questo appuntamento è tutto e al prossimo approfondimento, arrivederci.